Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati. In questa diciannovesima domenica incontriamo il meraviglioso testo della tempesta sedata. Un brano che non ci dice solo qualcosa di profondo sull'identità divina di Gesù, ma ci dà anche delle chiavi di lettura meravigliose sul come affrontare le prove della nostra vita, sia a livello ecclesiale che personale. L'Evangelista propone l'immagine di questa barca, figura della Chiesa, della nostra anima, che viaggia in mezzo a una storia infima e faticosa, dove troveremo la forza per lottare e vincere in Cristo, nella fede in Lui. Vediamo un po'. Avevamo lasciato Gesù con i discepoli e le folle in un clima di grande gioia. Gesù ha moltiplicato pani e pesci, la folla lo acclama, vorrebbe addirittura proclamarlo re. I discepoli godono di questa situazione e vorrebbero restare lì. Prima, quando la folla era un problema, volevano mandarla via. Adesso che li acclama, vorrebbero restare con essa. Gesù sa bene tutto ciò e sa bene che neanche i discepoli hanno capito fino in fondo il segno della moltiplicazione dei pani e allora che cosa fa? Li obbliga, li costringe a imbarcarsi, ad andarsene. Gesù congeda la folla e sale sul monte da solo a pregare. I discepoli si ritrovano dunque a dover affrontare un duplice problema, attraversare il lago senza la presenza fisica di Gesù con loro e due, attraversarlo di sera. Da esperti pescatori conoscevano bene quel lago, attraversato da forti correnti che spesso, specie di sera e di notte, era teatro di forti tempeste. Partono e si ritrovano ad affrontare proprio ciò che profondamente temevano, cioè, cioè una tempesta. Prendiamo già qui un primo spunto. Tante volte nella nostra vita il Signore permette che attraversiamo tempeste, Prove, situazioni che mai avremmo pensato e mai avremmo voluto. Anzi, a volte sembra proprio che permetta che incontriamo quelle situazioni che profondamente più temiamo. Proprio lì ci sono nascoste delle feconde occasioni di crescita. Mi viene in mente l'esperienza di San Francesco d'Assisi, che da giovane aborriva i lebbrosi, e il Signore lo condusse proprio in mezzo a loro, e lui stesso disse: Mi usò misericordia. Fu proprio nell'andare incontro ad un lebroso, nel dargli un bacio, vincendo la propria ritrosia, che Francesco sperimentò una trasformazione interiore, al punto da dire «Ciò che prima mi sembrava amaro divenne dolce, ciò che prima era per me dolce divenne amaro». I discepoli si ritrovano dunque a dover affrontare la tempesta e Matteo ci dice che la barca era tormentata dalle onde. Matteo usa qui un termine particolare che richiama la pietra di paragone, usata per graffiare l'oro e togliere tutte le impurità, proprio per dirci la difficoltà, la durezza dell'affrontare questa tempesta e, in fondo, dell'affrontare le prove più serie che mettono a repentaglio, a rischio, in crisi, la nostra vita. Al dato storico della tempesta che i discepoli affrontano si intreccia un dato esistenziale di ciò che la comunità cristiana viveva anche ai tempi in cui Matteo scrisse il Vangelo. Infatti la Chiesa soffriva già delle persecuzioni sia da parte dei Romani che dei Giudei. Stefano e Giacomo erano già morti, forse anche Pietro e Paolo a Roma, quindi infuriava la tempesta contro la Chiesa. Qui potremmo vedere tutte le tempeste che si abbattono sulla Chiesa ma anche sulla vita di ciascuno di noi. A livello ecclesiale incomprensioni, persecuzioni, leggi avverse, tribolazioni interne, ma anche potremmo vedere nella vita di ciascuno di noi Crisi familiari, problemi economici, problemi di salute improvvisi, incomprensioni, persecuzioni e scherni da parte di altre persone, insomma tutto ciò che si abbatte, che ferisce, che ci prova. Ed è particolare notare che Gesù non interviene subito, ma ci dice l'Evangelista solo alla quarta veglia della notte, vuol dire tra le tre e le sei del mattino. Come a dirci che il Signore non toglie la fatica del cammino, ma non permette che soccombiamo, vuole che affrontiamo le prove, a volte permette che durino anche un po' di più, ma è certo il suo intervento. Non permette che siamo tentati e provati oltre le nostre forze e al momento giusto lui sa come intervenire per riportare la pace. Quante volte nel corso della vita, affrontando prove, situazioni difficili, all'inizio siamo partiti bene, poi con il tempo ecco arrivare lo sconforto, la fatica, la tentazione della fuga. Proprio lì... È importante perseverare e in fondo proprio lì siamo rivelati a noi stessi. Sì, la prova ci prova, ci verifica e ci dà anche occasione di crescere. Gesù non è indifferente alla fatica dei Suoi discepoli, è sul monte che prega unito al Padre e da lì vede la fatica dei Suoi e interviene alla quarta veglia della notte, potremmo dire nell'ora più pesante della notte, ma anche alle prime luci del mattino. Interviene cioè nel momento più duro e più difficile e proprio quel momento è il momento della svolta, è il momento dell'esperienza di Cristo che viene a salvarci nella nostra debolezza. Sì, il Signore non ci salva dalla prova o dalla sofferenza, ma ci viene incontro nella prova e ci salva nella sofferenza. Viene incontro ai discepoli, che però lo scambiano per un fantasma. Eh, quante volte accade così anche nella nostra vita. Il Signore in mille modi ci viene incontro, ma noi, eh, noi lo scambiamo per un fantasma, mentre invece scambiamo le nostre idee, le nostre paure per la realtà. I discepoli sono così presi dalla paura che non riconoscono la presenza viva di Gesù accanto a loro. Che profondo messaggio c'è qui. Quante volte noi assolutizziamo le nostre paure, iniziamo a vedere tutto nero e non riconosciamo i segni della presenza del risorto che si rende presente in mezzo a noi nei sacramenti che ci parla attraverso la sua parola, che ci consola, manda intuizioni, persone a sostenerci, a volte raramente anche sogni più particolari. Insomma, ci viene incontro in mille modi, ma quante volte lo scambiamo per un fantasma. E invece il Signore che va al loro incontro, viene incontro a noi e dice «Coraggio, sono io, non temete». Il Signore non solo dice di aver coraggio, ma infonde in noi il coraggio e la sua presenza e della comunione con lui che ci salva dalle nostre paure che assolutizzate ci fanno soltanto correre fuori strada o paralizzare. Abbiamo dunque un profondo messaggio sull'intervento di Dio nella prova e siamo invitati a non scoraggiarci quando le prove perdurano nel tempo. Abbiamo poi l'esperienza di Pietro, che ci offre ancora qualche dettaglio aggiuntivo per la nostra vita. Pietro, potremmo dire, in un mix tra paura e fiducia, chiede a Gesù, «Se sei tu il Signore, comanda che io cammini sulle acque!» E Gesù gli dice, «Vieni Pietro!» Pietro obbedisce a quella parola e tenendo lo sguardo su Gesù inizia anche lui a camminare sulle acque. Qualcosa di grandioso, miei cari. Non stiamo parlando di favolette, ma di un evento concreto. Ora, noi non sappiamo che cosa sia accaduto interiormente a Pietro. Di certo sappiamo che, finché Pietro ha tenuto lo sguardo su Gesù, ha camminato sulle acque. Ma come lo ha distolto, iniziando a fissare le acque, a guardarsi attorno, a lasciarsi cogliere dalla paura della tempesta? Ecco che ha iniziato a sprofondare. Così è anche per noi. Noi possiamo attraversare le sfide più serie della vita, le paure più profonde, comprese quella della morte, solo se teniamo lo sguardo fisso su Cristo, solo se ci sappiamo affidare a Lui. Altrimenti, se iniziamo a guardare alle prove, se assolutizziamo le nostre paure, sprofondiamo, anneghiamo, proprio in quei luoghi dove lui stesso ci ha chiamati a fidarci un po' più di lui per sperimentare, nella nostra debolezza, la sua potenza. Ecco allora l'invocazione umile di Pietro, Signore salvami, è Gesù che prontamente lo afferra e dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Pietro comprende dunque che non cammina sulle acque per bravura propria o sforzo personale, ma solo grazie a Gesù. E nel momento in cui si sente affondare a causa della sua debolezza, nel quale si sente perduto e invoca di cuore Gesù, ne sperimenta l'intervento potente nella sua vita. Così è stato per Lui, così è anche per noi, così è per tutta la Chiesa. Quando sentiamo il piede affondare nella fragilità, nello sconforto, quando ci sembra di affrontare qualcosa più grande di noi, è lì. Il luogo dell'esperienza profonda e potente di Dio che viene a salvarci che bello sapere che il Signore non ci molla è pronto ad afferrarci e in fondo miei cari questo cammino di crescita nella fiducia nell'abbandono in Cristo è un cammino che dura tutta la vita possiamo dire che la nostra fede c'è ma ancora non è abbastanza non è abbastanza forte la si esercita negli atti di obbedienza quotidiani, specialmente nelle prove più serie, più difficili, dove sperimentiamo che senza di Lui non possiamo far nulla. Ed ecco che Gesù, salito sulla barca con Pietro e con gli altri discepoli, placa la tempesta e ritorna la calma. È Lui che ci salva, è Lui che è capace di restituire pace alle nostre anime e di darci la forza e la grazia di attraversare anche le prove più serie e dolorose della vita. Noi possiamo camminare sulle acque non perché siamo forti e bravi noi, ma perché Dio è con noi, Lui in noi può fare tutto ciò. Ciò che conta è attraversare le sfide e il nostro quotidiano uniti a Lui, con Lui, camminando con Lui, tenendo lo sguardo fisso su di Lui. Certi che, come sta scritto in Isaia 40 31, quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.